L'ho usato per qualche giorno, adesso lo conosco veramente bene, è il nuovo Moto Z2 Play. che vedete è la scatola del Moto Z2 Play che proprio in questi giorni arriva in vendita anche in Italia, il prezzo è di 499 euro ufficialmente online, lo trovate già intorno ai 450 euro mm, so che qualcuno di voi aveva un po' storto il naso no? all'idea che all'interno ci fosse solo uno Snapdragon 626, dico solo eh, proprio per il parere che molti di voi hanno eh, espresso insomma, nei primi commenti a caldo. però vi devo dire che questo è un oggetto veramente interessante, vediamo intanto eh, quello che c'è dentro la scatola, la confezione dunque con il telefono e la dotazione ufficiale vede già la presenza di questa cover che è compresa nella confezione. Poi sempre eh, nella scatola ovviamente qui dentro c'è il piripacchiolo per aprire il telefono, non sto a farvelo vedere, eh, carica eh, batteria con il marchio Turbo Power, questo è in pratica la carica veloce eh, per la batteria da 3000 eh, mAh, un cavo per eh, la carica ovviamente con il connettore USB Type-C e poi eh, anche eh, le cuffie all'interno di questo sacchettino che io non ho neanche, no, non stiamo neanche a aprire le cuffie, basta, non, eh, non ci interessa guardarle eh, allora il telefono allora ve lo faccio vedere prima nella parte eh, posteriore perché eh, una delle caratteristiche fondamentali è il fatto di eh, avere questi connettori quindi questa parte magnetica eh, che è quella che viene utilizzata per collegare i moto modes eh, questo telefono moto z2 play ovviamente è compatibile con i moto mode eh, già pubblicati quindi ad esempio quello che conosciamo eh, da molto tempo c'è cioè quello di Hasselblad per la fotocamera eh, c'è il primo, il sound booster di JBL c'è il battery pack, cioè ce ne sono diversi in circolazione ne sono stati annunciati quattro completamente nuovi la settimana scorsa tra cui anche un gamepad ecco, eh, diciamo che i Moto Modes possono essere un punto di forza per altri eh, risultano forse eh, un punto che eh, in realtà può essere quasi una gabbia no, per questi telefoni che sono costretti ad avere la stessa forma di anno in anno proprio per essere compatibili con i Moto Mods. Io vi dico che guardo il lato positivo e ho usato ad esempio il nuovo JBL Sound Boost 2 che è veramente molto ma molto carino. Allora prima cosa da guardare eh, di questo telefono è soprattutto lo spessore 5,9 mm eh, se non fosse per questa sporgenza della fotocamera che è molto evidente, davvero lo spessore è minimale, 5,9 mm con sulla parte posteriore il connettore USB Type-C e poi abbiamo l'attacco per le cuffie da 3,5 mm, su questo lato il pulsante zigrinato per l'accensione e poi il volume rocker, il controllo del volume con i due pulsanti eh, separati. Sulla parte superiore del telefono eh, c'è la, la slitta per le due nano SIM e anche per la micro sd questa è una delle caratteristiche fondamentali di questo telefono il eh, fatto che eh, essenzialmente il moto z2 play possa essere utilizzato con due nano sim e una micro sd contemporaneamente questo secondo me è un lato molto positivo altro aspetto il eh, display attiviamo il sensore di impronta digitale display AMOLED, quindi con una veramente una leggibilità, adesso non so quanto riuscirò a mostrare eh, con la webcam, ma con una leggibilità veramente da competizione. Anche l'angolo di visione. È veramente molto ma molto bello il software invece è un software stock praticamente android allo stato puro è android 7.1.1 le personalizzazioni sono davvero pochissime avete una voce per il controllo dei moto modes ma il vostro programma più importante secondo me sarà questo quello di moto cioè quello con cui potete selezionare le moto actions per cui ad esempio il fatto di controllare il telefono attraverso il sensore se voi eh, togliete questa eh, possibilità di controllare il sensore vedete tornano i eh, tasti a schermo in questo modo invece potete eh, utilizzare eh, completamente i 5,5 eh, pollici avete anche eh, il eh, movimento a martello vediamo se ce la faccio vedete ho acceso essenzialmente con eh, questo movimento la torcia oppure la posso spegnere altro movimento è quello eh, per cui shakerando il telefono, ecco ce l'ho fatta a farlo partire, eh, parte la fotocamera, fotocamera tra l'altro di ottima eh, qualità, ma eh, lo vediamo dopo, do, torniamo dopo alla eh, fotocamera, di nuovo con il sensore dell'impronta digitale, eh, torno, Ecco, devo ricordarmi sempre quali sono eh, i movimenti da fare sul eh, sensore, vedete poi la possibilità di eh, tracciare un arco sullo schermo per rimpicciolire eh, la visualizzazione, eh, sollevare per eh, silenziare, eh, il fatto di eh, capovolgere per eh, non disturbare è un altro aspetto invece di quello di avvicinarsi per il eh, moto display, ecco moto display è un altro aspetto molto carino di questo telefono, no? quando voi praticamente adesso vediamo quando eh, vedrà il mio movimento, adesso ce la farò eh, prima o poi, probabilmente adesso eh, avverte il movimento, in realtà quando il telefono è fermo ecco vedete adesso sono passato vicino al telefono e mi ha dato alcune indicazioni fondamentali, no? non ci sono notifiche in questo momento c'è cioè il 63% eh, della eh, batteria eh, e il telefono ehm, si sta comportando secondo me in questo momento molto bene perché Scusate, sto sempre toccando i tasti sbagliati, eh, con un tocco semplice e eh, ce l'avevo fatta eh, ad arrivare. Eccolo dunque al controllo anche del eh, Moto Display, eh, che vedete vi dà la possibilità di avere le informazioni così proprio at a glance, come direbbero gli inglesi, cioè proprio eh, a colpo d'occhio, eh, mentre con lo schermo notturno eh, avete uno schermo con toni più caldi, quindi con un eh, filtro della luce blu per eh, poter eh, gestire e vedere le informazioni, ehm, scusa, per non avere eh, il fastidio della lettura del display ci sarebbe anche Moto Voice però purtroppo l'italiano eh, non è implementato tra le lingue che sono compatibili speriamo che prima o poi insomma questo genere di funzionalità arrivi anche nella nostra lingua purtroppo c'è un po di penalizzazione da parte nostra per questo tipo di prodotti ecco guardiamo ancora da vicino un attimo il telefono perché abbiamo detto android 7.1.1 una versione pulitissima telefono tra l'altro con una velocità vedete comunque notevole sensore da 12 megapixel non avete tra tantissime personalizzazioni della fotocamera io tra l'altro scatto in 16 noni quindi a 9,1 pixel se volete andare nella galleria dovete fare uno swipe in questa direzione potete controllare le modalità di utilizzo del telefono eh, con questo bottoncino che vedete eh, nella parte superiore e poi passare alla modalità fotocamera oppure alla modalità videocamera eh, semplicemente con il movimento di questo eh, pulsante, vedete insomma che le personalizzazioni non sono tantissime, ma fidatevi eh, che eh, questo oggetto eh, si comporta veramente molto bene. Se vogliamo vedere, chiedo a Francesco che mi aiuta di eh, seguirmi fino qua per vedere il tempo di scatto, ad esempio di una fotografia, vedete tempo di scatto eh, praticamente minimale e il risultato è quello di eh, un'immagine comunque eh, molto bene, questa no, non è una foto scattata bene, questa invece si sì, vedete anche ingrandendo fino al dettaglio, vedete comunque si comporta molto bene questa eh, fotocamera eh, posteriore. Anche quella anteriore vi devo dire che eh, ha una eh, ottima eh, resa. Se eh, volete invece vedere eh, il dettaglio eh, del funzionamento e della velocità, ad esempio, di eh, questo. Telefono, andiamo ad esempio a vedere il Corriere, no? come si comporta eh, nella gestione dello scrolling del Corriere. Io devo dire che l'abbinamento tra RAM e processore, questo eh, 626, eh, questo Snapdragon 626, è veramente buono. Cioè, comunque il telefono si comporta bene in tutte le condizioni. Vediamo ad esempio l'uscita dal telefono. Ospita oh, che ho tenuto eh, premuto a lungo, quindi ho spento ecco, l'uscita dal, eh, dalle applicazioni, che comunque mh, è assolutamente eh, veloce. Per quanto riguarda la dotazione abbiamo detto non ci sono grandi eh, concessioni eh, con inserimenti di funzioni particolari, no? cioè tutto sommato vedete a parte la radio FM che è una delle caratteristiche eh, che sottolineo di questo eh, telefono, parliamo proprio di una versione stock Android eh, molto gradevole, avete Google Now in questa posizione come siamo abituati a vedere eh, nei telefoni eh, stock, non c'è l'assistente eh, di Google, c'è Now on tap se voi eh, premete a lungo sul tasto centrale, non c'è l'assistente di Google perché eh, sapete che non è eh, disponibile nella eh, nostra lingua. Allora, se può parlare a lungo, perché ho visto che molti di voi hanno espresso un parere tutto sommato non positivo, soprattutto partendo dal prezzo. Secondo me questo prodotto vale ogni soldo che viene eh, richiesto perché la batteria è infinita, questa è una delle caratteristiche eh, fondamentali, nei giorni scorsi ho fatto tre ore addirittura eh, di hotspot, quindi di personal eh, wifi, chiamatelo di tethering, chiamatelo un po' come volete attraverso il wifi e dopo tre ore avevo ancora il 70% di eh, batteria, mm, veramente una resistenza all'utilizzo da competizione e nel complesso guardate che questo è un telefono veramente molto molto carino forse non sarà molto eh, modaiolo trendy non sarà tra quelli che verranno considerati insomma i super cool eh, dell'estate ma chi comprerà questo telefono avrà davvero un prodotto affidabile piacevole da utilizzare e secondo me tra l'altro anche duraturo nel tempo promosso da Mr. Gadget